Vedo i primi di voi iniziare ad arrivare, mi sentite, datemi per cortesia se potete i soliti uh, feedback, audio, video, mi vedete, insomma mi sentite, queste, queste cose che insomma si dicono all'inizio di una qualsiasi diretta Instagram quando i mezzi sono sempre burrascosi e imprevedibili. Uh, benvenuti. Benvenuti, grazie eh, insomma, del vostro, della vostra presenza, siamo molto contenti, siamo, eh, parlo non così, al plurale non perché io abbia un qualche disordine cerebrale, perlomeno non accertato, ma perché parlo a nome di tutta la squadra di Studium Virtuale, che è eh, il programma diciamo così, che voi eh, vi state apprestando a vedere in questo momento, che ogni giorno di eh, tutta la settimana, sostanzialmente dall'inizio della quarantena, cerca di scoprire un po' eh, aspetti interessanti, interessanti, eh, così divulgativi di una serie di discipline e di come in questo quadro drammatico eh, dipinto dalle tinte fosche di eh, una pandemia nazionale sta facendo diventare eh, il mondo attorno e eh, i possibili sviluppi che possiamo eh, prevedere. insomma. Io eh, e lo dico insomma in maniera un po' anche forse autoreferenziale, è, è parecchio interessante perché eh, avremo con noi il professor Valenti che ci racconterà un po' come si sta evolvendo questa situazione Uh, nel mondo dei beni culturali. Mi sto proprio prestando in questo momento a vedere se il professore è già in linea con il profilo di Uradio. Uradio, uh, per chi insomma non lo sapesse, e spero siate in pochi, uh, è il, uh, così, il, la uh, web radio degli studenti senesi, quindi di uh, Unisi e Unistrasi. Uh, il professore non è ancora in linea, credo, o se lo è lo invito a mandarmi insomma un feedback. Eh, e eh, posso chiedere, ma per quanto riguarda i crediti, la borsa di studio Anto 0898 sei nel posto sbagliato, non sono un segretario, come si può vedere. Eh, mi spiace. Eh, volevo dirvi che oggi è venerdì 17, è un venerdì 17 in pandemia, quindi insomma le premesse non sono buone, ma per noi è un venerdì 17 importante. <ride> Perché Virtual Studio compie un mese, ho inaugurato io le trasmissioni un mese fa, oggi sono ancora qui e se non vi ho ancora sotto casa a dirmi di stare zitto è solo perché siamo tutti in quarantena, presumo. No, spero di avervi eh, così fatto compagnia insieme ai miei eh, compagni di viaggio che sono gli amici di eh, Usiena Campus, gli amici di Ciclomaggio, eh, nel corso di eh, questi, eh, questi pomeriggi di... così. Distanziamento sociale, come si chiama. Eh, tra poco dovrebbe insomma, arrivare il professor Valenti che eh, fa accesso dal eh, profilo appunto, di Uredio. Quindi, se voi vedete Uredio in linea, per cortesia, eh, avvertitemi. Oh, oh, oh non c'è ancora. Nel frattempo, eh, mentre lo aspettiamo, <coughs> vi ricordo anche la nostra novità del, così, dell ultime, delle ultime settimane perché eh, Virtual Studio, ma è anche International, eh, ci sono degli episodi insomma, sempre di eh, 30 minuti come siete oramai eh, abituati o come vi abituerete se iniziate a guardarci da oggi in lingua inglese che eh, si svolgono sostanzialmente tutti i giovedì sui soliti canali, quindi Unisi e Usiena Campus, eh, a partire dalle 18. Eh, ieri abbiamo avuto la professoressa Mocenni, è stato un intervento molto interessante, perché insomma, ci ha parlato del, delle teorie dei giochi applicate e applicabili al, insomma, al caso Covid, ne è uscito qualcosa di molto interessante, eh, non avete più tempo per guardarlo perché è scaduto se non c'eravate ve lo siete persi, eh, però come si dice insomma sarà, sarà un altro appuntamento, quindi vi invitiamo a partecipare, vi invitiamo ad invitare anche i vostri, eh, i vostri amici eh, Erasmus. Se siete qui e eh, siete arrivati adesso... Sì. In attesa del professor Valenti che sta uh, facendo accesso per uh, collegarsi con noi e uh, raccontarci un po' della situazione lavorativa. Uh, dei, um, della situazio oh, mi dice che c'è, perfetto. Professore, entri pure, guardi pure la diretta dal canale di uh, Usiena. Buonanotte, dal canale Unisi. Usiena Campus era la nostra vecchia casa. Eh, dunque, eh, il professore sta quindi arrivando. Mi conferma la sua presenza, non resterò io a parlarvi per molto altro tempo, quindi molti di voi potranno tirare un sospiro di sollievo, presumo. Uredio, io però, professore, non la vedo ancora quindi non so, mi faccia segnali di fumo, urli forte, così la se... non so, non la vedo ancora. Dunque ci siamo quasi, il professore Sto che insomma sarà sicuramente arrivando in questi momenti e eh, grazie per il vostro affetto con cui, seguite, con cui ci seguite sempre, vedo insomma dei cuoricini arrivare, se nel frattempo volete condividere già qualche domanda, vi ricordo di farlo, il tema di oggi è il lavoro eh, nei beni culturali diciamo durante e post-Covid, come sapete non essendo considerati servizi essenziali, tutti questi contratti di lavoro sono stati eh, chiusi, per cui eh, stiamo parlando di una serie di individui, di famiglie che si trovano senza sostanzialmente un reddito, quindi eh, la situazione è quanto mai eh, drammatica e il professore oggi mi diceva che ci sono stati degli sviluppi, per cui eh, così, eh, sapremo oggi come, come, sta, come si sta evolvendo la situazione e quali sono i, eh, così, le novità. Eh, non vedo ancora arrivare il professore, proviamo a cercarlo. professore sarà certamente in arrivo, per cui come vi dicevo se avete delle domande eh, relative al nostro tema vi ricordo che le potete insomma, fare nel, uh, port... nel, nel box, potete farlo già da adesso perché io eh, le leggo, vi vedo eh, e poi insomma, le porrò anche magari eh, in differita al professore quando arriverà o soprattutto se... Eh, dirà qualcosa che vi farà particolarmente piacere o non vi farà particolarmente piacere o vi susciterà dei dubbi, degli interrogativi, eh, insomma è, è, il momento è questo per chiedergliele e insomma vedere un po' eh, quali saranno le sue risposte. Eh, per cui adesso scriviamo al professore di entrare dentro la diretta di Unisi. Eh, insomma, eh, sarà certamente arrivando e eh, vedrà che lo stiamo aspettando, tra l'altro in tanti, eh, non la vedo ancora, per, però sono certo che... Dov'è Marco? Eh, ce lo stiamo chiedendo tutti da otto minuti, ma sta arrivando e ne sono certo. Eh, ehm, insomma, è, è, è in arrivo, non ci preoccupiamo. Eh, L'archeodromo è un progetto fantastico, ecco, eh, signora Caroni, lei mi ha appena spoilerato uno dei grandi, <ride> no, con rispetto, sì, lei professore, sì, lei deve entrare dentro la diretta, eh, non dal canale, ovviamente deve, però se non è, non è partita, mi confermate vero che sto trasmettendo dal canale Siena Unisi, vero? L'Archeodromo, stavamo dicendo, sarà, è appunto uno dei progetti di cui eh, ci, sta, eh, parlando, ci, ci, ci sta parlando, ci parlerà il professore perché insomma anche loro stanno vivendo dei momenti difficili. Eh, per cui, eh, insomma, scopriremo. Ok, perfetto, sono dal canale giusto. Va bene. Eh, dunque stiamo quindi aspettando che il professore si colleghi dal profilo di Iuredio come vi ho già detto Re, però ve lo ripeto perché mi fa piacere ricordarvi perché lo considero un bel progetto altrimenti non ne farei parte eh, è la web radio degli studenti di Siena, quindi di Unisi e Unistrasi eh, eccolo qua, visualizza sta arrivando quindi se vi siete collegati adesso è il momento giusto. Stiamo attendendo il professore, eccolo. Ecco. Buonasera. Buonasera. Mi sente? Benissimo. Perfetto, dal pubblico, io ho già entrata, grazie Tabata, eh, dal pubblico diteci se eh, ci sentite bene, se ci vedete bene, se avete domande, mi raccomando, scriveteli sotto... Allora, il tema eh, di oggi è insomma, una tematica, una problematica più che altro, della quale a mio avviso si sta parlando un po' troppo poco, cioè come sta reagendo e come si prospetterà un futuro per i lavoratori nel settore dei beni culturali post e durante Covid. Chi meglio di lei, anche perché, se non erro, e come ci anticipava Patrizia Carioni poco, uh, poco tempo fa, lei è anche direttore scientifico dell'archeodromo di Poggio Bonsi, giusto? Sì, del parco eh, della fortezza di Poggio Imperiale e dell'archeodromo che è dentro. Quindi chi meglio di lei può spiegarci, insomma, da un punto di vista lavorativo, cosa succede e cosa succederà. Che quadro si sta prospettando per noi? Allora, ora non è per fare il disfattista... In questo momento il quadro è tragico, è chiaramente tragico perché eh, si è affermato tutto e non si sa quando e come riprenderà mm -hmm. e di certo ci sarà come stiamo cambiando anche dall'interno dell'università con i corsi online e tutto il resto, di certo anche il, il contesto beni culturali avrà un tipo di fruizione purtroppo almeno inizialmente diversa per tanti motivi. Comunque arrivo per grati. Il problema è che adesso è bloccato tutto. Per esempio chi fa l'archeologo come persone che si lavorano con me o con, mio, o con alcuni dei miei colleghi in questo momento hanno quasi tutti i cantieri di scavo chiusi, e cioè il, le assistenze sui cantieri di scavo che normalmente un libero professionista fa perché è obbligo per legge seguire qualsiasi rimozione di terra, qualsiasi cantiere edile eccetera eccetera e quindi perdono una grossa fonte d'entrata, mm -hmm. e chi lavora anche sulla valorizzazione in questo momento, che in genere coopera con le amministrazioni pubbliche, comuni, province, regioni, eccetera, in questo momento ha tutto fermo, perché chiaramente i bilanci sono ingessati, sono cristallizzati, le risorse vanno in altre direzioni, quindi è un momento di totale disastro, certo. vorrei, per esempio… Dell'archeologo di Porgi Bonzi, dove l'ex spin-off abbiamo creato in questa università adesso SRL archeotipo, eh, oltre a lavorare mh, anche loro sulle sorveglianze archeologiche, però lavorano soprattutto con il pubblico delle scuole e il pubblico normale che raggiunge questa meta con grande assiduità. Eh, ti posso dire con uh, estrema chiarezza e in realtà che questa società fatta di alcuni ex nostri studenti, ottimi laureati peraltro, persone con dottorato eccetera, che fa divulgazione storica, che fa archeologia sperimentale e via dicendo, hanno a manco per di dire, perdita delle di circa 70.000 euro. 70. 70. Euro. euro, erano risorse che eh, sarebbero servite per campare insomma, no? Anche perché c'erano prenotazioni per oltre 7700 studenti, provenienti da tutta Italia, Aggiungersi un 6-700 insegnanti, questo ti dà la cifra dell'ammanco che c'è in, in questo momento. Oltretutto, questo avviene un po' da tutte le parti perché sono tanti gruppi di lavoro che valorizzano aree archeologiche o musei in giro per l'Italia. Questa è la mia esperienza chiaramente più, più diretta. Però poi, come dicevo prima, c'è anche il blocco di tutti questi cantieri per chi fa questa professione, perché si certo. è formato che questa professione pensa che gli archeologi censiti in Italia sono quasi sono, sono molti più di 5.000, per capirsi. Quindi è una grossa fetta del mercato lavorativo. Mm -hmm, certo, però ecco, si potrebbe replicare che queste, queste chiusure servono insomma, per prevenire il, il contagio, per cui come non lavorano insomma, tutta una serie di settori, si potrebbe dire che è corretto che anche questi, sì, questi settori particolari relativi ai beni culturali siano a casa anche loro. Ah Certo, questo è correttissimo, nessuno determina no. niente, il problema è come si fa come eh. no, avevi anticipato prima, perché i beni culturali, nonostante la solita zolfa che sono il petrolio dell'Italia e via dicendo in realtà non c'è mai stato un reale investimento dall'alto certo. da, anzi gli investimenti spesso partono dal basso nella valorizzazione del patrimonio cioè i mm -hmm. singoli comuni o, le, o singole associazioni che spingono per, <coughs> per realizzare progetti di valorizzazione conoscenza e divulgazione dicendo. bisognerà che lo Stato adesso cominci a investire seriamente sia sulla formazione sia sulla gestione e valorizzazione dei beni culturali, perché a una di quelle categorie che è sempre stata soggetta ai maggiori tagli, l'università e il patrimonio. E ci siamo accorti anche quando poi tagliamo su altri settori come la sanità, che in effetti insomma, potrebbe, rischiare, potrebbe rischiare di creare problemi maggiori. Però prima di arrivare alla ripartenza, Uh, lei che ha più il polso della situazione di me e di tanti che in questo momento ci uh, ascoltano e anzi se avete delle esperienze è il momento giusto per uh, condividerle, uh, c'è in questo momento una, non chiamiamola solidarietà, ma un riconoscimento da parte dello Stato di chi uh, svolge questo lavoro, svolge questa professione, ma ora è a casa, perché uh, per esempio ho letto recentemente che uh, l'associazione, mi riconosci, sono un professionista di beni culturali che, ha fatto un, una piccola inchiesta sulla situazione dei beni culturali e di chi ci lavora ne è emerso un quadro non terrificante di più cioè, insomma, una cifra altissima dice che con quello che ha adesso riuscirà a tirare dagli 1 ai 6 mesi certo. senza lavoro eh, lei che ha il polso della situazione ha qualche così, storia da raccontare in questo senso? no io vedo onestamente situazione estremamente Una storia eh, da raccontare le storie sono tante È eh, una situazione estremamente ridica per il semplice motivo che non hanno ammortizzatori o eh, cautele economiche queste persone perché sono persone che chiaramente fanno questo lavoro e generalmente non è che ti arricchisci, fa questo lavoro perché ti sei formato e perché ti piace poi puoi fare questo lavoro e in questo momento è impossibile e io credo che o anche sulle o, aree sui parchi paesaggistici per un sacco di tempo, purtroppo io credo molto alla ripartenza immediata quella fase tripettiva via dicendo eh, cioè, voglio credere ci vorrei credere eh, ma, eh, ma non credo ti faccio un esempio eh. abbiamo anche tutta bloccata l'attività formativa sul campo di noi, noi abbiamo tutti uno o due cantieri durante l'anno, archeologici dove formiamo gli studenti, dove facciamo anche ricerca sono di noi stata, forse a settembre, forse a ottobre chi lo sa ma, ma mh, mh, non, non, non, non sappiamo niente al riguardo, cioè voi. io da 40 anni faccio questo mestiere sarebbe la prima volta la prima volta in tutta la mia vita che non scavo e per me insomma un po', un po', eh. un po dire, certo, campo uguale, chiaramente. No, per carità non ho ancora dire ecco. un stipendio di docente, ma però eh, la situazione è questa, insomma, non, eh, non lavoriamo. Devo dire, un po' di gente si sta muovendo. Più che solidarietà, stanno nascendo di nuovo dal basso, gruppi che stanno cercando di eh, ora, protestare, no, ma di far sentire la voce. Vi faccio un piccolo esempio da qualche giorno 3 o 4 ci ha costruito ora anche la pagina facebook ci stiamo muovendo molto per la valdezza un gruppo molto, molto in questo momento che si chiama valdezza terra di cultura guidato da un mio grandissimo amico uno dei, uno dei, dei veri intellettuali toscani che è Dario Ceccherini Dario Ceccherini che ha creato questo momento e sta facendo l'analisi stessa di tutto quello che è il cinema sul tavolo, l archeologia, storia dell'arte, eccetera, eccetera, per trovare le vie per ripartire dal basso. Quindi da uh crowdfunding, -huh. a, funding, a mh, documenti seri da passare a, a, al governo e via dicendo. C'è un grande movimento di pensiero che sta cercando soluzioni. È iniziato ora, ma mi sembra già un buon modo di, eh, di, di recogerlo, perché qui c'è da garantire non solo la formazione le persone, i messaggi da passare, c'è cioè da garantire dei posti di lavoro da questo punto di vista. E È non possiamo battere cassa più di tanto in questo momento alle amministrazioni con le quali siamo abituati no, a, a, a lavorare. Ti faccio un cioè. altro esempio, io come sai ho anche eh, l'incarico di eh, Assessore alla cultura e al turismo a Monte Comune. Di molte regioni eh, qui si prevedono tempi durissimi perché è eh, interessante la festa medievale, no? cioè, ma da 30 anni sarebbe stato il anno con un grande programma, non puoi buttare via i soldi, andranno su altre situazioni più di emergenza, eh, però, questo eh, per dirti che c'è anche un grosso problema di turismo con questa mancanza di che noi ci scorderemo, ho paura. Il turismo interno, italiano, nazionale, pertanto, eh, per, per tutta questa estate. Ma ci scorderemo per due anni anche il turismo estero, temo, che è una delle nostre più grandi risorse. Non riguarda solo la cultura, riguarda anche il mare, riguarda la montagna, riguarda le città. Ecco, però a questo proposito eh, ho l'impressione che. vabbè, innanzitutto ragione, la macchina è partita con un ritardo, insomma. Clamoroso. Ho l'impressione che qualche giorno fa il ministro Franceschini abbia detto delle frasi come insomma ripartiremo tutti felici e ci sarà un'estate eh, tutti al mare insomma, a mostrare le terga chiare. Ecco, questo non l'ha detto, però insomma, era così un adagio che funzionava. Stiamo vedendo un po' il futuro con gli occhiali molto molto rosa o facciamo finta di niente? Secondo me lo stiamo vedendo con occhiali troppo rosa, poi spero abbia ragione, <ride> che la persona il prato stia, mm -hmm. eh, anche come opera. Eh, lo so, io vedo durissima ripartenenza che forse possono disperdere da questo punto di vista. Eh, non so, faccio un esempio mio con mano ai miei di lavoro, per esempio. Certo. Troveremo modo, nel caso di archeofo, SRL. se non troveremo modo per mantenere come come potremmo fare insomma, per mantenere, scusa per farli lavorare poi vedremo, vorrei vedere come potranno continuare a valorizzare e raccontare il passaporto in questo caso di Poggi Bonzi ma mm -hmm. anche a livello di amministrazioni locali come ho detto prima te pensa che a me è dato per questo motivo tutta un'estate di eh, interventi molto belli che avevo organizzato non solo per la cittadinanza di Monte Rigioni, ma anche per eh, per avventori esterni, per pubblico esterno, e faccio un esempio, era una gran giornata avevo organizzato insieme a Dario Ceccherini dove avremmo fatto parlare grandi divulgatori come Alessandro Barbero o altri, e altri del suo calibro. Parlavamo di rivoluzioni per dirti poi arrivata la rivoluzione, perché ora ci siamo. Oppure per il settembre avevo già uh, organizzato il raduno Ginebra di Marco di SCST, presso il nostro grande complesso di Abbadia Isola, ma anche da altre iniziative, cioè la 20, dove sarebbe dovuto venire bebbo Storti, che io reputo un grandissimo attore, che avrebbe fatto il suo, la sua pièce tale ma è morti e poi il giorno dopo l'avrebbe portato all'università a incontrare gli studenti, per esempio. Quindi un sacco di iniziative che fanno che portano pubblico e fannoci dare la mano anche risorse no? alle varie strutture che operano e cioè, via dicendo e invece è tutto, è tutto fermo. questo se l'affermo in tutta Italia Io non voglio fare chiaramente il disfattista anche perché sono mista di natura eh, però ora c'è da trovare un modo di ricominciare come non lo so si parla di stanze sociali giustamente di hotel eccetera eccetera uh, c'è da inventarsi un modo quello che sta succedendo però, ad esempio, perché vuol dire che qualche risorsa è ricomparsa, è che la maggior parte delle persone si stanno ugualmente raccontando. Eh, aree archeologiche, eh, lo stesso archeotropo, musei, eh, uffici turistici, eccetera. Hanno cominciato a tenere rupe su Instagram, su Facebook, molto serio, non la notizina, la foto, eccetera, dove si raccontano. Dove raccontano sia la cultura materiale che immateriale, la storia dei propri luoghi, le proprie risorse e via dicendo. È un modo che fa vedere che ci siamo ancora per affinare gli strumenti e per essere pronti, dando un... anche la regione lo sta facendo, con Toscana Promozione e via dicendo, e per continuare a far vedere, dicevo, immagini all'esterno di cosa siamo, cosa possiamo valere e quale attrattiva potremmo ancora. Perché poi sai, la, si parla di cultura, no? politica, dei beni culturali, eccetera. Però se poi non porta risorse, le risorse si portano con il turismo fondamentalmente, con gli avventori. Noi non abbiamo di conseguenza poi eh, le controrisorse. risorse che si perde molto spesso, cioè quando si va a vedere l'area archeologica, il museo, il monumento, il museo, si, fanno, si fa anche eh, circolare tutta una serie di denari relativi poi ad altre attività collaterali, ristoranti, tutti in grave crisi in questo momento. In grave, sì, sì. Le, lotterie, le, le lotterie inglese, la lotteria da anni, eh, investe sulla valorizzazione dei beni culturali. Uh -huh. eh, C'è un rapporto molto bello che loro fanno uscire, più o quattro anni mi sembra, che si intitola sempre noi investiamo in successo, dove c'è proprio tutto il calcolo anche della ricaduta sul territorio della singola la sterlina investita su un progetto di valorizzazione, di restauro, di, di opere d'arte, eccetera. E fa vedere tutta l'economia che intorno. Ora, un paese come il nostro dovrà cominciare a reinvestire realmente sul patrimonio perché è vero il patrimonio di tutti il patrimonio di, di risorse, il patrimonio di colore il davvero di... io credo, e probabilmente sbaglio eh, perché mi illudo, ma credo che un governo che vuole ripartire davvero dovrà investire innanzitutto sulla sanità come primo, come primo obiettivo e poi sul patrimonio e sul culturali perché sono veramente la nostra risorsa e in Italia li sappiamo raccontare perché non è solo vedere, è saperli raccontare raccontare delle storie, no? Come scriveva il grande economista, Genz, la società liquida, si venderanno solo beni e racconteranno delle storie. In Italia si sanno raccontare storie intorno al nostro patrimonio, che è enorme, non è infinito, ma è enorme, va conosciuto e saputo raccontare. Questo è l'unico sistema per poter far ripartire, a mio parere, la macchina. Non, lotti, non vorrei lotti assistenziali, ma vorrei anche però investimenti da parte del governo su questo. Su, su questi argomenti. Eh, fatto, perché, no? insomma, il nostro Stato, anzi la Repubblica, si impegna proprio da un punto di vista costituzionale a garantire lo studio e la fruizione eh, sì. dei beni culturali, per cui insomma darsi una riletta anche veloce ai primi dieci articoli potrebbe portare grande giovamento sì. a chi sta in queste stanze di bottoni. Certo, e poi bisogna essere pronti ai bandi europei che tra ora e ottobre usciranno con validi che porteranno valorizzazione anche con più partner europei eccetera eccetera a lavorare su queste tematiche essere pronti subito a inserirsi e un'altra delle mie idee che possono solo arrivare da loro per continuare a fare questi lavori poi chiaramente si spera sempre che anche, anche dal però ecco prevedere tutta una serie di questi canali sperare serio uh -huh. sui beni culturali Ti eh, sai bene che la ricerca all'università sono tra i tagli maggiori che ci sono stati negli ultimi decenni qualunque colore abbia governato purtroppo ce da far tornare conti quindi eh, si pica su quello che può sembrare più dispendioso e meno utile più dispendioso si sì, no, meno utile, così. può sembrare era il verbo giusto Pu può sembrare sperando veramente in questi movimenti dal basso queste persone che si stanno con un patrimonio di idee come quello che ti ho detto prima il gruppo valdezza terra di cultura ma ce ne sono altri in che stanno nascendo per davvero uh, porre l'attenzione e creare e la ricerca di soluzioni ma anche esporre problematiche a chi di dovere su questo tipo di, eh, di argomento non si può impoverire neanche la percezione della cultura o le nozioni, non le nozioni, scusa, i messaggi che si vogliono dare alle persone. Che mondo è questo, se no? No? È vero, è molto vero, è molto vero. Senta, a questo proposito, um, in questi mesi ci, ci chiedono dal pubblico, Marta, tra le altre cose, ci salutiamo. In questi mesi in cui eh, appunto eh, questi luoghi non sono visitabili fisicamente, e ne parlavamo già con la professoressa Bruttini qualche tempo fa, eh, il ruolo del digitale sta diventando insomma, fondamentale. Certo. Però è una cura così temporanea, tra l'altro il digitale è altro settore in cui diciamo non è che eh, si stesse brillando negli anni. Ma io sinceramente nemmeno è una cura temporanea, perché io ho sempre raccontato da sempre i miei scavi e le imprese di valorizzazione in cui lavoro, bene, mm -hmm. anzi, vi sto ancora raccontando di più, in questo momento ho avuto la fortuna del 2 a 7, il bando regionale, mm -hmm. proprio il, il, il, il concorso l'abbiamo fatto proprio nel momento in cui stava per partire il coronavirus. La grande, la grande proprio siamo passati con la macchina, con la tona, no? come si vede in tanti film americani questi catastrofistici eccetera eccetera e per fortuna c'è un progetto CAPI si chiama capofila comune di io Università del Tratto Scientifico e altri parti di parco Igra, Archio, SRL e tanti altri, e lavoriamo sulla costruzione, lavoreremo, stiamo già lavorando anzi sulla costruzione dei contenuti aumentati e allargati. Quello che riguarda tutto il parco della fortezza dei Polci e dell'archeologo. Dell Quindi era un progetto già solidale. e poi sul game, chiaramente sul è mm. eh, eh, eh, un po' di moda, ma la report è una grande risorsa sì, sì. per, per fare public, eh, public, public engagement funziona funziona, funziona, eh, funziona molto. Quindi qualcosa di regresso che sta andando avanti ora, c'è, cioè, ma poi mm -hmm. credo digitale io sai, sempre te pensa io cioè, nel 2000 mettevo gli scavi in rete giorno per giorno è un'esperienza che si anche in vari in... stato... manuali e non l'ho mai smesso tutti gli scavi perché era un lavoro artigianale no? Mm -hmm. nel senso si fa vedere la costruzione del dato ci si sapeva subito era una classe no? ci, cioè, ci sapeva arriva... e ancora ci sapeva sul cali critici ti guardava e cioè è raccontare comunicare comunicare anche contenuti difficili Forti, in parole semplici no? mm -hmm. e questo, questo io continuerò per passaggio al di è stato un problema era già la mia vita mm -hmm. quindi insomma questa situazione ha messo a nudo dei problemi endemici in un sistema già così impoverito da una scarsa considerazione le idee ci sono, no? quello che manca mi pare di capire sono proprio i fondi, è veramente così greta questa realtà? Ma eh, sai, Gretta, eh, senza risorse non ci fa niente. Certo. Non si può pensare di fare un investimento senza fare l'investimento. No, a, a volte c'è un'idea strana di, noi, di chi fa il nostro lavoro, no? di chi si occupa di, di cultura. Mi sembrava raccontato a te o a Marta Moschini, una volta per farti capire va del pozzo, una volta a volte le persone alle piacere uno scavo... Eh, appassionatissimo no, no. Cioè, io sono sempre stato tanto appassionato perché sono di e poi sono andato a lavorare questa volta è l'idea di chi si occupa di beni culturali purtroppo ho spento Indiana Jones e ho dovuto andare a lavorare sul serio passa sì. <ride> un po' questo messaggio colorato e questo messaggio invece noi siamo una forza noi tutti siamo una forza fondamentale di questo paese che se verrà realmente valorizzata potremmo davvero cominciare a riprogettare l'economia di questo, o a riprogettarlo, perlomeno a ampliare davvero, certo. a più completa l'economia di questo paese. Io... Forse quando ci si vedrà nel bilancio finale di questo anno terrificante di come manchi eh, la voce introiti da turismo, ci si accorgerà che non era semplicemente insomma, una bella cosa divertente che ci piaceva fare, ma poteva anche portare lavoro a tutta una serie di famiglie. Io credo, allora, la tassa di soggiorno è una delle più grandi risorse comuni no? che le città d'arte. Cioè, io credo che, per esempio, una città come Firenze abbia un introito totale annuale di una tassa di soggiorno, se non sbaglio, intorno ai 10 milioni di euro. E anno li mancheranno parecchi, Ma anche le realtà più piccole, come, non so, la stessa con Bonzi, Monteriggioni, Colle, San Gimignano, un po' di più, eh, nei bilanci mancheranno queste voci. Certo. E chissà quando torneranno? Perché eh, le previsioni onestamente sono eh, brutte, si, arriva, si vincerà, ma quanti arriveranno però? Certo. No? Finché non ci sarà un mai detto vaccino o qualsiasi cosa che porti da questo punto di vista, quanti avranno il coraggio di muoversi e per esempio venire in Italia? E quanti poi potrebbero anche entrare mi ha detto se è un paese <ride> nel piano del barasma che lo fa entrare. insomma si presenta un futuro che sicuramente dovrà vedere cose che cambiano mh, impostazioni di lavoro che cambiano mentalità che cambiano questo è poco ma sicuro eh, chissà potrebbe essere anche un bene eh? potrebbe essere in ora non è un anche, anche un bene, potrebbero le, le, le imprese, i progetti potrebbero prendere una... quindi speriamo di essere ben in questo futuro che ci prospetta noi stiamo eh, finendo il tempo eh, ci lascia, lo dico tutte le volte adesso hanno riaperto insomma, le librerie quindi ci può lasciare un consiglio così bibliografico da poter apprezzare nei prossimi giorni? Io sono la mania, mm. è un po' anche una deformazione professionale, sono un grande lettore di romanzi storici. Mm. Allora, il, il più bel romanzo storico che ho letto negli ultimi anni è di un autore che amo molto, che si chiama Guido Cervo, mm. Sotto le mura di Adipopoli, no, un libro clamoroso, perché non è un libro un romanzo storico, c'è cioè l'atteggiamento dei personaggi e via dicendo. Eh, mi danno tanta mi dà molta soddisfazione leggerlo ma ripeto è del personale è di, di romanzi di, di, di, di letteratura ma poi c'è proprio uh, storie belle che si trovano molto chiesto anche... un consiglio di lettura a uno che si legge cose molto noiose di lavoro e che però poi divaga con... <ride> Mi immergo in queste... Le leggo a tutte le ore. Guido Cerro è veramente un grande scrittore. Altro libro, altra scelta amorosa, di uno scrittore che abbiamo anche premiato come Società degli archeologi, e Tevisti Italiani, che fa oltre 700 iscritti, diciamo, una realtà grossa, grossa. Diamo il premio Franco, che ci vediamo ogni anno alla migliorare approccia, cioè al miglior museo, e alla persona che più si è, eh, diciamo, um, veritata, nel, sforzata nel divulgare il medioevo, no? eccetera. Cioè, abbiamo dato a Barbero, a Pugliavari, eccetera, L abbiamo dato anche a Marco Salvador, uh -huh. un scrittore fiulano molto bravo, che scrive romanzi storici in maniera molto veritiera, ha scritto un po' di tutto e Ha e ha prodotto nel corso degli anni una trilogia di Lombobardo, che sono veramente tradotti in tutte le lingue, per il processo editoriale clamoroso. Ecco, abbiamo di parte. Grazie. Io la ringrazio, se avete altre domande o commenti o considerazioni da fare oltre ai cuoricini vi eh, invito a farli proprio ora che siamo in chiusurissima così leggiamo abbastanza, se no noi ci eh, riaggiorniamo nei prossimi giorni, tanto come sapete Studium è eh, oramai un contenitore fiume per cui a tutti i giorni, a tutte le ore ci potete gustare praticamente ovunque. Grazie ancora a professor Valenti per questo Grazie. suo intervento e insomma, speriamo che veramente ci si renda conto che qualcosa va cambiato e il portafoglio va così manovrato anche intelligentemente. L'impegno nostro ci sarà di sicuro. Questo, ecco. Questo non, non mancherà. Speriamo di essere ascoltati. Speriamo di essere ascoltati. Grazie, grazie a tutti voi, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato questo pomeriggio e insomma eh, buona serata e a presto, anzi a domani. Grazie, ciao. Grazie a lei.